Buon pomeriggio, buon pomeriggio benvenuti a tutti. Il mio nome è Simona Guagliardo, eh, sono un'analista politica presso un think tank qui a Bruxelles ed è con enorme piacere che modererò oggi questa ultima sessione della settima edizione di How Can We Govern Europe, ehm, una sessione intitolata Il sostegno europeo alle aziende farmaceutiche tra competizione e cooperazione. Eh, questa intensa giornata di dibattiti organizzata da eh, EU News eh, ha permesso, secondo me, uno scambio su temi di grande attualità, eh, di, di grande interesse nell'agenda europea, eh, dal recovery fund alle tematiche green e digital. Eh, durante questa ultima sessione cercheremo di concentrarci su, sul tema che a mio avviso è il tema principe, un tema che fa da sottofondo ad ogni altra discussione. Eh, l'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e eh, la risposta europea e nazionale all'emergenza sanitaria. Eh, do il benvenuto eh, ai nostri relatori eh, e li ringrazio ovviamente per la loro partecipazione. Eh, benvenuta onorevole Simona Baldassarre, eh, membro del Parlamento europeo in Commissione Ambiente, Sanità, Pubblica e Sicurezza Alimentare, esponente del gruppo Identità e Democrazia. Benvenuta onorevole. Benvenuto per Vincenzo Colli, CEO di Alfa Sigma, uno dei principali attori dell'industria farmaceutica in Italia attiva a livello globale. Benvenuto dottor Colli, eh, benvenuti eh, Eloise Mastrangelo e Mario Milani. Eh, ricercatori eh, biofisici all'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed entrambi impegnati nel progetto PharmaCovid eh, in collaborazione con il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Trieste. Benvenuti. Eh, benvenuto eh, list, Antonio Scala, ricercatore dell'Istituto Sistemi Complessi del CNR e eh, presidente di eh, Big Data in Health Society. Benvenuti a tutti. Bene, ehm, la comparsa e eh, rapida diffusione del coronavirus ha trovato, eh, abbiamo visto, ha trovato impreparati i sistemi sanitari in tutto il mondo. Eh, la pandemia di COVID-19 ha evidentemente causato e continua a causare enormi sofferenze eh, ed ha generato importanti e eh, serissime eh, ripercussioni sui, sui sistemi sanitari, sui e sulla loro capacità di, di delivery ed ovviamente sta avendo importanti ripercussioni sugli operatori del settore. Eh, per far fronte a un tale shock eh, si è reso necessario uno sforzo collettivo, soprattutto eh, a mio avviso in materia di coordinamento delle risorse nazionali e distanziamento di risorse, uno sforzo che difficilmente si sarebbe potuto immaginare. Eh, sin dall'inizio di questa pandemia eh, a livello europeo la Commissione ha attivato delle misure ovviamente nei limiti delle competenze europee in materia sanitaria, eh, delle misure per agevolare una risposta coordinata tra gli stati membri. Eh, per esempio è stata costituita la, una scorta strategica nell'ambito di rescue, una scorta di attrezzature mediche, come per esempio i ventilatori e le mascherine protettive, ne abbiamo sentito a lungo parlare, eh, scorta per che volta ad aiutare i paesi dell'Unione nel contesto di questa pandemia. Eh, si sono inoltre formulate linee guida, orientamenti in merito all'utilizzo dei test, all'utilizzo del, delle app di contact, contact tracing eh, ed è stata anche creata una piattaforma che permettesse la raccolta eh, rapida e la condivisione di, di, dei dati di ricerca eh, disponibili eh, e altre misure sono state messe in atto. Eh, ad accompagnare tutte queste misure, eh, ma non ultime le, gli sforzi per assicurare vaccini e eh, i significativi fondi che sono stati destinati eh, alla salute nel contesto del prossimo budget eh, pluriennale, eh, la Commissione ha anche recentemente avanzato delle proposte concrete eh, volte a costruire una Unione, della unione Europea della Salute. Tra i pilastri di questa unione eh, della salute si ritrovano per esempio il potenziamento del quadro di sicurezza sanitaria, delle agenzie, le ICDC e l'agenzia eh, EMA, eh, ma anche la strategia farmaceutica eh, per l'Europa. Eh, una strategia che si pone come obiettivi ad esempio l'accesso a cure medicinali innovativi e eh, a buon mercato eh, al, al tempo stesso assicurando la competitività del comparto farmaceutico europeo eh, e soprattutto assicurando che il settore eh, sanitario di suoi attori eh, siano preparati ed in grado di rispondere a, ad altre emergenze. Queste proposte sono state discusse già ieri in consiglio dei ministri della salute in via preliminare ovviamente Ehm, i quali hanno espresso un accordo eh, sul principio generale che la necessità che ci sia una necessità di rafforzare questo sistema di sicurezza sanitaria ecco si tratta evidentemente di un tema di estrema importanza eh, per questo motivo senza ulteriore indugio vorrei cominciare questa discussione con i nostri re relatori e ricevere il loro input ehm, onorevole Baldassarre vorrei cominciare con lei eh, il nostro primo round di, di interventi e vorrei chiederle una sua prima riflessione su questo, su questo tema eh, e magari anche un suo commento su, su queste proposte eh, avanzate dalla Commissione sulla, sulla costruzione di una più forte Unione Europea della Salute. Prego onorevole a lei la parola. Eh, sì, buonasera. Innanzitutto ringrazio per questo invito perché credo che questi incontri siano molto importanti e ho visto che nelle precedenti edizioni si è discusso tanto di governance europea e sono felice adesso, mh, che a seguito di un evento mh, triste diciamo, come la pandemia, perché ci troviamo in questa emergenza pandemica, eh, e sono felice comunque di poter parlare di governance europea della salute. Eh, perché della salute e della vita e anche che al centro di questa discussione ci siano anche i vaccini eh, che sono fondamentali nella gestione di questa pandemia. Um, io come medico devo dire che il mio primo interesse è quello di tutelare ehm, la salute dei cittadini europei ed italiani e come parlamentare diciamo che il... Mh, il mio, mio dovere, il mio dovere è quello di, di, di rappresentare gli interessi anche del mio Paese, certo armonizzandoli con quello che è il ruolo dell'Unione Europea. La strategia, quella che è stata la strategia dell'Unione Europea eh, nella gestione di questa pandemia. Diciamo che inizialmente eh, da Bruxelles si è sottovalutata la pandemia, la portata di questa pandemia. Poi diciamo che abbiamo recuperato anche con la, um, concentrandoci eh, sul monitoraggio dei vaccini, e la Commissione per esempio ha organizzato la raccolta fondi, siamo arrivati a raccogliere 16 miliardi nel mese di maggio e questa è stata una cosa molto importante per la ricerca e lo sviluppo dei vaccini. E ciò che ehm, mi trova perfettamente d'accordo è stata la scelta di più vaccini. Questo è stato un um, fatto importante, di non esserci focalizzati su un unico vaccino che poteva essere a rischio, che potevamo non conoscere bene. Più vaccini è stata la strada migliore. Eh, però adesso dobbiamo costruire la fase 2, no? quella dell'azione, quella dell'esecuzione e dopo le, no le buone notizie che i vaccini ci sono, che sono a disposizione, che entro il 29 dicembre verrà approvato eh, quello della Pfizer, entro il 12 gennaio eh, quello della Moderna, tutte buone notizie però e poi dopo incomincerà eh, nei vari paesi la distribuzione dei vaccini su cui dovremmo anche vegliare per fare in modo che non ci siano cittadini di serie A e di serie B e che ci sia una distribuzione equa, però qui nell'esecuzione eh, rivendico anche un pochino eh, il ruolo eh, politico che dobbiamo avere anche di vigilanza su quelli che sono anche gli interessi per la tutela della salute dei cittadini e quindi qui dovrebbe scattare un'operazione di trasparenza e verità. Perché dico ciò? Perché è importante a proposito dei vaccini per esempio, quindi di questa strategia anche farmaceutica della Commissione che ci sia chiarezza, che ci sia... Mh, eh, noi come parlamentari avremmo diritto anche ad accedere ai contratti con le case farmaceutiche, a capire come, perché, quanto, e per, per la tutela dei cittadini e soprattutto anche perché se c'è chiarezza e trasparenza c'è maggiore fiducia da parte dei cittadini, per cui si parlerà di vaccino obbligatorio, non obbligatorio, speriamo non obbligatorio, però... Se c'è trasparenza la fiducia dei cittadini crescerà e questo è importante che avvenga anche da parte dell'Unione Europea. Per esempio noi non abbiamo potuto accedere al contratto stipulato con l'AstraZeneca, tra l'Unione Europea e l'AstraZeneca. Questo è, è un fatto grave anche perché durante un'audizione non si sono neanche presentati per rispondere a delle domande. Cioè è, è molto importante, ripeto, che ci sia trasparenza eh, per avere a disposizione i dati perché penso che non ci sia nulla da nascondere, neanche sui dati sensibili, soprattutto a noi che dovremmo poter vigilare. Per scendere nel dettaglio, la Commissione, come lei già prima accennato, il 25 novembre ha presentato i punti programmatici su cui noi diciamo che siamo anche abbastanza d'accordo, anche se sono in fase embrionale, quindi i punti forti si basano su due aspetti, uno metodologico, il primo che riguarda l'accelerazione verso l'innovazione nell'ambito della ricerca e nell'uniformità dei processi. Il secondo, più specifico, eh, deve garantire l'accesso ai medicinali a prezzo contenuto, questa è una cosa importantissima, il loro approvvigionamento sicuro, sostegni al comparto farmaceutico, che anche sono importanti, e anche la collaborazione con le autorità statali in materia di prezzi. Questi fanno parte di tutta una strategia molto importante, e su cui noi siamo abbastanza favorevoli, ripeto, anche se ancora in fase embrionale, quindi ci riserviamo che vada tutto bene ecco speriamo che, che di poter procedere per quello che riguarda eh, il coordinamento da parte dell'unione europea eh, con i vari stati membri anche questo allora da una parte ci sono le responsabilità degli stati membri e dall'altra c'è l'unione europea vediamo in questa gestione mh, mi lasci dire eh, per quello che riguarda il nostro stato eh, un appunto forse al nostro governo nella gestione, nell'essere giunti impreparati alla seconda ondata. E certo, scontiamo errori del passato, la nostra sanità che è stata massacrata, però diciamo che errori del passato che non sono stati affrontati oggi, perché sapevamo che sarebbe arrivata una seconda ondata e pur purtroppo. Sanità massacrata, mancanza di presidi territoriali, terapie intensive che non sono sufficienti, personale sanitario che è scarso. Siamo nell'ambito di un'emergenza, però potevamo agire con più decisione e organizzazione. Dall'altra parte c'è l'Unione Europea diciamo, e adesso l'Unione Europea si sta dando da fare, però mh, io già in, una, in plenaria il 29 gennaio eh, denunciavo una mancanza eh, di eh, azione da parte dell'Unione Europea, perché? perché le frontiere sarebbero dovute essere chiuse prima. Um, c'era già un piano pandemico dal 2005 cioè che era stato un piano pandemico europeo già esistente dal 2005 che non è stato messo in atto e questo um, diciamo attribuiva delle, delle ben precise eh, responsabilità alla commissione e all'SDC no? al centro europeo per la ricerca le CDC è stato notevolmente in ritardo nelle azioni nel, e questo sarebbe anche una proposta che faccio, una cosa bella che si potrebbe fare, oltre alla piattaforma che è molto interessante, sarebbe molto efficace costituire, pensare di poter costituire un centro pandemico permanente, per esempio, questo lo propongo, con eh, i migliori virologi, scienziati, accademici dell'Unione Europea, Magari con sede a Bergamo, che è stata una città così eh, devastata da questa pandemia, però in cui veramente si possa affrontare, si possa affrontare ehm, in maniera continuativa, ci si possa preparare per affrontare pandemie disastrose che potranno arrivare nel futuro. Quindi ehm, io stessa, per esempio, ho fatto diverse azioni, interrogazioni per chiedere la condivisione di dati. Va bene. Ritorniamo al fatto del coordinamento da parte dell'Unione Europea. Dovremmo rovesciare la, do la domanda come può quest'Unione Europea eh, dare il suo contributo senza prevaricare gli stati membri, è importante che ci sia un coordinamento, certamente un coordinamento nella condivisione dei dati, un coordinamento mh, nella comunicazione fra i vari stati, nella programmazione, però sicuramente non bisogna fare nessuna ingerenza negli stati membri, non bisogna la gestione anche dei vaccini e la sanità è competenza degli Stati membri. Quindi l'Unione Europea che coordini a livello di informazioni, a livello di programmi, senza ingerire, questo è il federalismo che auspico ecco, a questo livello. E, e facendo così sono certa che la più terribile delle crisi potrà trasformarsi in una ripartenza. Grazie onorevole, grazie del contributo. Eh, nel frattempo eh, l'organizzazione mi comunica che abbiamo lanciato un nostro primo sondaggio eh, che tratta anche di alcuni punti che l'onorevole Baldassarre ha, eh, ha sottolineato eh, chiediamo ai nostri ascoltatori in particolare eh, la cooperazione europea in campo sanitario eh, uscirà rafforzata e più strutturata da questa emergenza Covid-19 eh, sì, eh, l'emergenza sanitaria sta dimostrando eh, quanto sia necessaria eh, una, una cooperazione strutturata oppure no, eh, l'emergenza non contribuirà ad, una, ad un rafforzamento di, questa, eh, di questo coordinamento appunto come menzionava l'onorevole baldassarre ecco ehm, l'onorevole eh, menz menzionava anche altri eh, punti molto eh, molto rilevanti che mi, mi danno l'opportunità di passare eh, in coinvolgere nella discussione eh, pier vincenzo colli eh, dottor colli ehm, la pandemia del Covid-19 eh, ha messo in luce eh, alcune debolezze eh, dei nostri sistemi sanitari, ma soprattutto ha messo in luce la dipendenza eh, del settore eh, farmaceutico europeo eh, rispetto alle importazioni di medicinali e di principi attivi da, da paesi terzi. Ecco, questa dipendenza di fatto rende eh, potenzialmente vulnerabili eh, i nostri sistemi sanitari, come abbiamo visto. Nel contesto di questa crisi. Ecco, uno degli obiettivi della strategia farmaceutica è appunto ehm, cercare di costruire eh, una eh, supply chain a livello globale che siano più solide ehm, tramite, per esempio, eh, la costituzione di scorte all'interno dell'Unione Europea, ma anche tramite l'aumento della produzione in territorio europeo. Ecco, eh, qual è la sua opinione al riguardo? Eh, secondo lei... Ehm, quali possono essere le difficoltà nel, nel, nel procedere ad un reshoring, ad un rimpatrio in territorio europeo di produzione di farmaci essenziali? Prego, dottor. Ah, grazie, dottor Colle. Grazie per la domanda. Eh, mi associo un po' a quello che ha detto il eh, relatore prima di me, l'onorevole Baldassare. Allora, eh, è chiaro che la pandemia ha messo in luce alcuni punti deboli, devo dire che ci ha colti tutti un po' all'improvviso, ci avevano un po' informato. Ma poi la cosa, devo dire, è esplosa, devo dire, ahimè, soprattutto, soprattutto in Italia, sappiamo che è stato il primo paese toccato e ci ha trovato sotto certi aspetti un po' deboli. Da questo punto di vista è anche un po' impreparati. Eh, devo dire che la reazione, e a questo punto vengo un po' alla, alla sua domanda della società, del sistema dei sistemi sanitari del sistema sanitario in Italia, devo dire, credo che sia stata ottimale. Eh, io partirei un po' più direi eh, facendo un po' un'analisi un po' allargata, partendo dalla nuova e dal documento che è stato citato anche dal relatore precedente sulla nuova strategia europea, che è stata appunto appena pubblicata, appena licenziata, con un documento, devo dire estremamente corposo. Che io ho avuto modo di, di, di guardare qualche giorno fa. Sulla nuova strategia appunto eh, eh, farmaceutica per l'Europa. È un po', devo dire, un piano, sotto certi aspetti mi viene da dire, un libro di sogni, ci sono tantissimi capitoli e, e tantissime anche proposte molto, eh, molto concrete che poi andranno messe in atto. Parto però da alcuni dati di contesto che credo sia importante per tutti i nostri ascoltatori capire. Noi L'Europa ha, ha, prima di tutto, un'industria farmaceutica molto forte e molto solida. Eh, siamo una l'azienda farmaceutica europea, il settore farmaeuropeo eh, europeo, che si poi raggruppa all'interno delle varie associazioni nazionali, ma rappresentato a, a, a livello europeo dalla nostra associazione Leftia, eh, raccoglie aziende che investono 37 miliardi di, di euro, questi sono dati 19 in ricerca e sviluppo, per cui sicuramente numeri estremamente importanti. È un settore che oltre che investire tanto nella ricerca, ovviamente siamo i primi investitori, peraltro nel settore farmaceutico a livello di investimenti di R&D e innovation di tutto il comparto delle varie industrie europee. È anche un settore che crea, che crea valore, che crea benessere, solo direttamente, Lavorano nelle nostre aziende, nelle aziende a quasi più di 800.000 dipendenti, senza l'indotto, con l'indotto probabilmente andiamo quasi a replicare l'indotto nel farmaceutico è importante perché vuol dire dal packaging, vuol dire dalle macchine per fare il packaging, di cui l'Italia è una delle eccellenze a livello europeo, a livello mondiale, soprattutto nella packaging valley nella zona di Bologna, in Emilia. E' anche un generatore di grande valore all'interno dell'Europa, del, dell perché gli ultimi dati, e sto parlando sempre di dati eh, 2019, portano ad un surplus di 109 miliardi di euro nel trading farmaceutico, tra ovviamente tra import e export. E ovviamente siamo uno dei mercati, noi la Cina e gli Stati Uniti siamo il secondo mercato. Per cui siamo sicuramente partiamo direi da una base estremamente forte, solida, Uh, su cui alcuni, ci sono alcuni aggiustamenti, come diceva lei giustamente uh, prima, che vanno fatti. Il programma della Strategia europea uh, ha dei punti focali che sono ben precisi e ben individuati, che sono, come diceva prima, l'onorevole abbassare l'accesso, alle cure ai pazienti. Oggi lo sappiamo tutti, ci sono dei problemi di accesso, soprattutto di accesso differenziati. In molti stati ci sono paesi che possono permettersi rapidamente di dare accesso, parlo in particolare alle terapie orfane, alle ultime terapie innovative e oncologiche in tempi brevi e sono terapie in alcuni casi molto costose perché si rivolgono spesso a fasce molto limitate di pazienti con costi di ricerca e di sviluppo e in alcuni casi anche di produzione estremamente importanti. C'è tutto un capitolo che eh, riguarda ovviamente tutta quella che è il trattamento delle malattie orfane. Ricorda che oggi ci sono ancora più di 7.000 malattie orfane che non hanno un trattamento, per cui veramente c'è un mondo, posso dire, inesplorato di terapie e di cure da offrire ai pazienti. In particolare si concentra sulla terapia per la, direi, un, un piano 20, di, di 25 anni per la cura, il miglioramento delle cure, non parlo della, della totale sconfitta o, delle malattie oncologiche, del cancro e poi abbiamo tutto l'altro grande tema dell'antimicrobico resistenza chi, chi come me insomma, fa questo lavoro da qualche anno si ricorda diciamo, la golden age delle scoperte del, degli, degli antimicrobici degli antibiotici negli anni 70, 80, 90 con appunto le nuove penicilline le cefalosporine i macrolidi eccetera ma sono 25 anni che in sostanza non ci sono più grandi ricerche nuove grandi classi di, di, di antibiotici e questo devo dire è anche un po' un problema dell'industria farmaceutica che si è concentrata verso altri settori c'è tutto il tema della digital transformation dell'utilizzo dei, dei big data della, della medicina personalizzata cioè è veramente un documento direi onnicomprensivo in tutto questo si va a toccare anche il tema come citava lei e qui vengo un po' alla sua domanda della supply chain Dicevo l'Europa è un grande esportatore di farmaci, abbiamo un surplus di, di più di 100 miliardi tra l'import ed export di, di farmaci, soprattutto con Stati Uniti, Cina e tutti gli altri paesi, ma ahimè noi siamo dei grandi esportatori di farmaci innovativi. Siamo dei grandi esportatori di farmaci innovativi e io quando parlo dell'Europa eh, forse mi allargo un po' ma tiro dentro anche ovvia, quelli che sono, anzi non sono ancora usciti se non ricordo male, che sono la Gran Bretagna e la Svizzera, che insomma consideriamo i nostri vicini più prossimi, non, so, non fanno parte ufficialmente dell'Europa, ma sappiamo che hanno un'industria farmaceutica molto forte e, e, e molto sviluppata. Per cui siamo dei grandi esportatori di farmaci, ma ahimè negli ultimi vent'anni abbiamo lasciato la produzione di eh, prevalentemente di principi attivi e principi attivi di farmaci generici nelle mani di, di altri paesi per cui siamo dei grandi importatori, prevalentemente da Cina e prevalentemente da India, di principi attivi farmaceutici. E questa cosa devo dire, e, e qui intendo principi attivi eh, soprattutto per farmaci genericati, generici e eh, mediamente a basso costo, diciamo prodotti non innovativi, diciamo di, di farmaceutica di, di, di classica, se vogliamo chiamarla, no, non di biotecnologia. Tutto questo ha portato ovviamente ad un grande ripensamento eh, e, e a come possiamo affrontare le sfide del futuro e soprattutto non trovarci nuovamente in situazioni dove eh, eh, la, crisi, la crisi della de, de, de, de la, de la supply chain, soprattutto la crisi come Covid o pandemia di questo tipo, possano mettere a rischio ovviamente la, la, la, le terapie che tutti i cittadini europei devono avere, in particolare alcune che poi andrò a citare. Per rispondere a tutta questa, alla crisi pandemica, sappiamo perfettamente che l'Europa, e qui convengo, si è mossa anche bene, a mio modesto avviso, poi chiaramente all'interno di tutto questo possiamo fare anche delle riflessioni se si poteva fare di meglio, mettendo a disposizione sappiamo con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, quello che insomma, viene chiamato anche la Next Generation EU, una cifra estremamente imponente, posso dire, forse uno stanziamento che mai si è visto da, da, negli, ultimi, negli ultimi decenni forse ecco quello che spesso viene chiamato un piano Marshall straordinario tipo quello che abbiamo visto alla fine della seconda guerra mondiale pari a 672 miliardi di euro di cui sembrerebbe, non li abbiamo ancora visti quella cosa le leggiamo sui giornali 200 erotti, 207, 208 e sarà la dotazione che verrà data all'Italia per far questo sappiamo ogni paese è stato chiamato ovviamente a presentare dei piani di investimento che sia per la ripresa economica, sia per, ovviamente per il rafforzamento dei, dei, dei sistemi sanitari nazionali, onde evitare ovviamente di trovarci nuovamente in situazioni simili e per questo tutti i paesi hanno sviluppato quelli che vengono chiamati PNR, PNRR, cioè piani nazionali per la ripresa e la resilienza. All'interno di questi piani ci sono e stiamo lavorando in Italia sia come farmindustria, sia come gruppo di aziende italiane di piani specifici per il come diceva lei il reshoring e riportare in, in Italia o anche in Europa eh, la produzione di tutta una serie di materie prime soprattutto di quello che noi tecnicamente chiamiamo le API active pharmaceutical ingredients in, in Europa su questo noi siamo ancora molto carenti devo dire pur essendo dei grandi produttori di api e di, e di principi attivi, ci sono alcuni principi attivi e se entriamo a vedere, di questa è stata fatta un'analisi molto dettagliata, dei primi 100 principi attivi considerati essenziali dall'OMS, Ecco, su questo quando si va in questa analisi un po' più dettagliata scopriamo che siamo largamente dipendenti dalle importazioni da, da paesi terzi, ripeto in particolare Cina e India. Devo dire che Sfortunatamente gli Stati Uniti sono messi anche peggio di noi. Noi dipendiamo per il circa il 70% di questi principi attivi dall'importazione di paesi terzi. Gli Stati Uniti credo che sfiorino quasi il 90%. Sì, eh, dottor Colli, mi, mi perdoni se la interrompo un po'. Sì, po prego, prego. Possiamo ritornare su questi temi che sono di sicuro eh, di sicuro interesse magari anche eh, alla fine del primo giro di, di interventi. Il concetto è che si sta lavorando per un piano di, di, di, diciamo, di reshoring, come diceva lei, di, di, di, di, questi, di questi principi attivi in Europa e in, e in Italia in particolare. Ecco, era... Esatto, che sembra essere, una, sembra essere diventata un'assoluta priorità anche per mettere al sicuro le, eh, i sistemi sanitari eh, di fronte a crisi di questo tipo. Eh, ecco, ehm, in questo senso vorrei... Ehm, ho notato, sicuramente abbiamo notato tutti quanti, che l'attenzione mediatica, soprattutto in questi, ultimi, in questi ultimi tempi, è comprensibilmente rivolta alla ricerca di un vaccino che sia efficace e sicuro. Senza dubbio il vaccino è un'arma formidabile che ci aiuterebbe a vedere... La fine di questa pandemia. Eh, però un ruolo importante ovviamente lo giocano anche ehm, i trattamenti, le cure, eh, quindi um, farmaci efficaci contro, contro questa malattia. Ecco, su questo tema vorrei mh, chiamare in causa la mh, dottoressa Mastrangelo e il dottor Milani che sono impegnati in questo progetto eh, PharmaCovid, ehm, entrambi ricercatori biofisici all'Istituto di Biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche. Ecco per voi, eh, avrei una domanda molto più specifica forse. Ehm, Qual è lo stato dell'arte del, dello sviluppo di una cura eh, efficace contro il Covid? A che punto siamo in questo senso e quali sono magari le prospettive in questo settore? Eh, prego, dottoressa Mastrangelo, dottor Milani, non so come volete dividervi l'intervento. Va bene. Quello che noi possiamo dire è dove siamo arrivati noi e in, in generale dove è arrivata la scienza in questo momento per quanto riguarda la cura. Farmacovid, eh, come dice il nome, è la ricerca di un farmaco contro il coronavirus ed è un progetto che nasce unendo diverse competenze, competenze nel campo biochimico-computazionale che abbiamo qui a Milano e uh, competenze nel campo virologico presenti nel Laboratorio Internazionale di Virologia dell'ICICEB uh, di Trieste. E come ha, ha fatto notare lei, dalla diffusione di questa pandemia, molte risorse sono state destinate allo sviluppo dei vaccini, vaccini che auspicabilmente ci proteggeranno dall'infezione. Uh, ma noi siamo indirizzati, per nostre competenze e formazione, alla identificazione di antivirali, cioè di farmaci che permettono di curare chi è stato contagiato dal virus. E in questo contesto, nel, nell'immediato, la ricerca già ha proposto alcuni farmaci eh, usati sull'uomo per contrastare il più velocemente possibile la pandemia. Eh, molti di noi avranno sentito parlare dell'idrossiclorochina, del remdesvir, ovviamente sono stati fatti eh, dei tentativi con questi farmaci di cui si conoscono le proprietà, ma è difficile dimostrare in tempi così ristretti che questi farmaci siano veramente specifici per questo particolare virus e eh, comunque non sono risolutivi. Per avere un farmaco specifico per una determinata malattia, infatti... Eh, se tutto va bene ci vogliono dai 7 ai 10 anni di ricerca, fra ricerca preclinica per individuare la molecola che probabilmente diventerà il farmaco contro quella determinata malattia, e studi clinici per sperimentare questa molecola su un numero crescente e, e, e anche diversificato di pazienti e, e poi varie autorizzazioni. Quindi, condannato il nostro progetto PharmaCovid con la diffusione della pandemia, quello che noi abbiamo fatto è selezionare un insieme di farmaci già noti, mediante metodi computazionali applicati a bersagli virali che conosciamo e studiamo da anni. Questi bersagli virali non sono altro che le proteine del virus che permettono al virus di replicarsi, cioè di riprodursi nell'ospite, quindi nelle nostre cellule. E, um, questi uh, farmaci che noi abbiamo individuato virtualmente sono stati ovviamente poi testati dal laboratorio di virologia che ha studiato l'attività antivirale uh, direttamente sulle cellule umane infettate dal SARS-CoV-2. È chiaro che i farmaci individuati in questo modo seguono un percorso più veloce potendo entrare più, rapid più rapidamente nella fase preclinica e clinica. Eh, faccio l'esempio dell'Ivermectina, che è un antiparassitario che si acquista in farmacia anche a prezzi modici. E, non lo cito a caso, lo cito perché eh, abbiamo la soddisfazione di essere stati i primi ricercatori nel mondo ad aver scoperto e brevettato le sue proprietà antivirali ormai dieci anni fa. E, ehm, quindi l'Ivermectina, conoscendo queste proprietà antivirali proprio contro i virus RNA, è stata studiata nel giro di pochi mesi dalla diffusione del Covid e quindi dopo aver dimostrato le sue capacità antivirali contro il SARS-CoV-2 è entrata subito in fase di sperimentazione sui pazienti Covid. A oggi dovrebbero esserci almeno una trentina di trials clinici attivi in diversi paesi del mondo. Però a noi non basta, cioè, non, non, oltre a cercare un antivirale per l'attuale la, pandemia, quello che noi vogliamo fare è estendere la ricerca anche a, ad eventuali mutazioni del coronavirus. Per questo le nostre ricerche comprendono anche l'analisi di regioni variabili del genoma SARS-CoV-2 e, e la produzione di, di varia delle varianti di quei bersagli di cui parlavo prima. Questo approccio permette nel lungo termine di progettare razionalmente nuovi antivirali, dimostrando dunque come la ricerca può aiutare ad affrontare le emergenze in maniera sostenibile. E ultimamente abbiamo, abbiamo assistito in questi mesi a, a, a molti richiami sull'importanza della ricerca di base per affrontare e rispondere a questa emergenza. A cominciare eh, dal nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha dichiarato che l'antidoto contro questo virus è la ricerca. E, però, nonostante questa consapevolezza, non c'è stata nel nostro Paese l'assunzione di misure volte a riconoscere la ricerca come una priorità da finanziare adeguatamente. Tant'è vero che per ampliare e sostenere il progetto Farmacovid eh, si è resa necessaria una campagna di crowdfunding e sappiamo bene non essere unica. È chiaro che la ricerca di base eh, non mostra i suoi frutti, frutti nell'immediato, anzi spesso i frutti non sono tangibili. Quello che dà la ricerca di base è conoscenza ed è la conoscenza che è fondamentale per non farsi trovare impreparati di fronte a catastrofi del genere. Eh, Rileggendo eh, delle nostre vecchie eh, richieste di finanziamento europeo di qualche anno fa, eh, che avevamo fatto proprio per fare degli studi sulla replicazione dei virus eh, nelle cellule ospite, eh, si menzionavano già i rischi di possibili pandemie virali. Non volevamo essere gli uccelli del malaugurio augurio per carità, però questi virus mutano, è noto, sono virus a RNA che hanno un'alta frequenza di mutazione e ovviamente quello che non si può prevedere è l'entità di questi rischi, però questi rischi sono stati sottovalutati e così sono mancate, mancati anche i fondi dedicati a questo tipo di studio io e Mario Milani ci siamo entrati in alcune cordate europee costituite da laboratori di fama mondiale ma non siamo riusciti ad accedere alle ultime colle europee perché molte di queste ultimamente erano indirizzate verso una ricerca più applicata, invece servono investimenti non solo straordinari ma ordinari, diretti alla ricerca di base agli enti di ricerca e alle università che sono gli organismi in cui si fa la ricerca di base e ovviamente servirebbero anche procedure di finanziamento trasparenti, regolari e controllate però prima di adeggiare questi sì. argomenti eh, termino il mio intervento quindi. Sì, in questo senso si potrebbero aprire delle opportunità eh, in questa nuova fase di progettazione che starà dietro al, al recovery fund. Eh, sì. Magari possiamo, possiamo ritornarci. Eh, nel frattempo abbiamo ricevuto i risultati del sondaggio, però prima di condividere con voi i risultati del sondaggio e chiedervi un commento, vorrei terminare il primo giro anche perché si collega bene eh, con quanto... Eh, esposto dalla dottoressa Mastrangelo ehm, l'importanza della ricerca, la ricerca come antidoto contro questa pandemia eh, le sfide di questo tipo eh, hanno necessità di una capacità eh, tecnologica di un, eh, di un forte investimento in, in nuove tecnologie eh, evidentemente questo sviluppo tecnologico eh, L'impiego eh, di, di, di, di digital in sanità è un, eh, è un topic che non è nuovo, eh, lo è stato in questi ultimi anni eh, anche eh, in relazione a eh, quella che è la strategia dell'Unione Europea del mercato unico digitale eh, nata già eh, qualche anno fa, una strategia che chiaramente eh, ha come obiettivo eh, garantire che eh, l'economia, eh, l'industria ma soprattutto la società europea Tragga il massimo vantaggio da questa nuova era digitale. Ecco, la pandemia di Covid ha riproposto prepotentemente l'importanza. Di, di, della digitalizzazione della sanità e dell'utilizzo di dati medico-sanitari, sia come dice la dottoressa Mastrangelo in campo di ricerca e sviluppo, eh, sia anche in riferimento a queste misure di contenimento e eh, di contact tracing per esempio. Ecco, in questo senso vorrei, eh, vorrei chiedere l'intervento del dottor Scalar, ricercatore all'Istituto Sistemi Complessi del CNR, ehm, Dottor Scala, qual è la sua opinione in questo senso, la, una sua riflessione su, sull'importanza eh, della digitalizzazione, del, del, del, del, dell'impiego di risorse di questo tipo in, eh, in sanità? Prego, dottore. Grazie, grazie mille soprattutto per, per avermi permesso di partecipare a, ad un incontro così interessante e così variegato. La prima cosa vorrei contraddirla, cioè, Investire in tecnologia è una fesseria, noi non investiamo in ricerca di base, che significa che siamo capaci, abbiamo 30.000 aggeggi con cui potremmo risolvere il problema, ma ci manca la capacità di metterli insieme, di avere una, una, una creatività sufficiente per farlo. Questo si fa sviluppando la ricerca di base, quello che insegna a pensare, quello che non dà risultati immediati ma dà risultati sul lungo termine questa mancanza di attenzione alla ricerca di base va a braccetto con l'incapacità della politica di fare programmazioni strategiche a lungo termine che vengono condivise anche al variare del, del colore politico quindi è un problema globale non è solo la politica anche nella scienza anche noi scienziati stiamo facendo questo errore quindi il problema di base è che noi non ragioniamo a lungo termine ed è un una cosa complicata pure prima si parlava eh, del, del fatto che eh, c'era questo rischio pandemico questo rischio pandemico sono almeno 15 anni che è chiaro che sta in giro il problema è che in questi 15 anni ci sono stati vari avvisaglie di pandemie che non sono mai esplose per fortuna allora cosa fa un decisore politico quando degli scienziati stanno sempre a Tirargli la giacchetta e dire ah, guarda sta per succedere il disastro e poi non succede un disastro giustamente l'attenzione cala c'è un problema psicologico che ci ha fregato quindi noi ci siamo trovati impreparati in questa pandemia nonostante dal 2005 c'è un piano pandemico perché le circostanze bisogna dirlo queste sono state tali anche che noi non siamo stati in grado noi siamo esseri umani con tutta una serie di, di limiti eh, anche di percezione quindi non voglio giustificare quello che è successo Ora però in questa situazione eh, siamo stati messi sotto stress, quindi vediamolo come una grossa opportunità, perché questa situazione ci sta ricordando che le cose all'improvviso non si risolvono, c'è bisogno di pianificazione, c'è bisogno di pensiero strategico, ci stiamo comportando molto bene in una situazione di emergenza come questa, con, siamo riusciti a reagire bene, a tamponare, le persone si sono comportate bene, gli scienziati hanno lavorato molto i politici hanno dato il loro meglio in una situazione veramente complicata per, per, per come erano le, le situazioni e, eh, e fra l'altro si, si inizia magari a capire perché si parla tanto di digitalizzazione si pensa a digitalizzazione come introdurre eh, macchine, device, sensori il problema è che dati danno questi sensori come li organizziamo? bisogna pensarci prima quello che sa: informatico bravo, che il grosso del, del progetto avviene prima. Se io non progetto bene quello che, do, quello che dovrà funzionare, la cosa non funziona. Per i dati è la stessa cosa, per esempio noi ci troviamo spesso un mare di dati non utilizzabili. Al di là della mancata digitalizzazione della sanità, i dati vengono raccolti male, ma perché un medico fa un altro lavoro, io mi sono scontrato durante questo periodo di Covid, che per noi ricercatori è stato molto intenso, perché non, anche non avendo altro da fare lavoravamo, non dico 24 ore al giorno, ma quasi. Per esempio, a un certo punto avevamo bisogno di dati molto interessanti per incrociare delle correlazioni fra effetti di medicinali e terapie sui pazienti, presenza di Covid, e uh, anche a livello internazionale non abbiamo mai trovato dei dati raccolti in maniera organica coerente. Per cui avevamo una domanda di ricerca molto semplice, la risposta stava nei dati che venivano raccolti, ma i dati venivano raccolti male. Quindi noi stiamo di fronte a un problema di cambiamento culturale, per cui se riusciamo a usare il Covid come trampolino per fare uno sforzo, cercare di pensare più a lungo termine, cercare di fare le cose meglio, capire che i dati, non è che eh, i database si fanno i database abbiamo i dati, no, dobbiamo capire come prenderli bene. Ci sono un mare di opportunità, c'è cioè l'opportunità di reagire meglio e più rapidamente. Per esempio, una cosa che non si è detto, nella ricerca ci sono ormai dati a morire su eh, vari tipi di virus, effetti, interazioni con proteine. Quello che si è visto durante il Covid sono, sono stati un mare di ripubblicazioni, si andava così veloce che la gente rifaceva esperimenti essenzialmente identici a quelli fatti quando c'era la SARS invece di partire da dove eravamo noi abbiamo il problema che siamo ripartiti da, ca da capo anzi noi abbiamo tanti di quei dati che hanno incapacità di usarli per cui rischiamo di dimenticare le cose che potevamo usare per abbreviare i tempi comunque la cosa positiva è che se ci convinciamo di agire in modo più organico, quindi ci vuole una coordinazione europea e poi i vari livelli di coordinazione, anche l'industria farmaceutica sicuramente ne potrà beneficiare, perché finalmente si potrà seguire meglio gli effetti dei farmaci sui pazienti. E non bisogna pensare solo agli effetti collaterali negativi, anzi, quante volte un farmaco ci si è reso conto che poteva avere effetti benefici positivi quante di queste cose noi non conosciamo? Perché? Perché i dati non vengono raccolti bene, in maniera coerente e utilizzabili per migliorare il nostro sistema. Un ultimo commento veloce sul contact tracing. Il contact tracing è una cosa fantastica, serve solo in caso di epidemia, però c'è grossi problemi di privacy. Quindi questo è uno dei problemi grossi che vedo. Esistono in teoria delle tecnologie per superarla, ma non le ho viste applicate. Quindi l'idea di fare contact tracing con un'altra centralizzata che prende tutti i dati alla cinese lo si può fare in uno stato asiatico che ha un'altra mentalità, in cui i cittadini hanno un'altra mentalità, il concetto, il bilanciamento fra, fra libertà collettiva e libertà personale è diverso, siamo culture profondamente diverse. Nella nostra cultura in questo momento noi dovremmo anche cercare di, di investire più eh, su, sulla capacità che abbiamo di avere tecnologie non invasive e non lesive della privacy. Sì. Sembra strano, ma Google, per esempio, alcuni nerd di Google hanno sviluppato da tempo delle tecnologie di database delocalizzati per cui si possono fare le analisi che servono a capire che sta succedendo lasciando i dati in possesso dei cittadini, questa è una delle possibili, delle possibili ipotesi quindi diciamo siamo in un momento cruciale più le tecnologie, non c'è bisogno di tante nuove tecnologie perché noi le abbiamo, dobbiamo capire come mettere noi abbiamo un mare di legno, dobbiamo capire ci vogliamo fare un castello cioè, o ci vogliamo fare una macchinina, non lo so. Dobbiamo decidere, e ci vuole pianificazione. Sì, grazie dottor Scala. Trovo particolarmente suggestivo questo riferimento al non abbiamo bisogno di reinventare la ruota, la ruota c'è già, dobbiamo imparare a usarla fondamentalmente. Il, um, mi sembra anche molto interessante il, um, quando menziona la necessità di eh, pianificazione, la necessità di programmazione e probabilmente questo si collega bene ai risultati, al sondaggio che abbiamo eh, proposto ai nostri, ai nostri ascoltatori. Ehm... Abbiamo chiesto appunto, eh, se pensano che la cooperazione in campo sanitario uscirà rafforzata da questa emergenza oppure no ed è interessante vedere come il 75% degli ascoltatori ritenga che, eh, che sì, che questa emergenza sta dimostrando la necessità di, eh, di lavorare insieme. E ma lavorare insieme eh, penso anche sia necessario basare questa coordinazione su una capacità di comunicare meglio forse eh, tra eh, le istituzioni ma anche eh, al, eh, agli a, al pubblico eh, ai nostri cittadini eh, perché eh, ritengo anche sia molto interessante il punto che solleva sulla, sulla fiducia e sulla privacy eh, è necessario che i cittadini abbiano eh, fiducia ma per i cittadini avere fiducia c'è bisogno di una comunicazione efficace una comunicazione trasparente ecco ehm, in questo senso posso raccogliere un, un commento su, su, questo, su questa tematica, magari ricominciando dall'onorevole Baldassarre, ehm, qual è il suo commento su, eh, sulla necessità di sviluppare una comunicazione efficace per promuovere la fiducia tra i cittadini? È In muto. Eccomi, ecco, mi da... Eh, sì, eh, pure dal sondaggio si vede no? che questa necessità di una cooperazione fra i cittadini e fra gli stati membri è una, un desiderio, insomma il 75% mi sembra, mi sembra un desiderio alto. Eh, però, ripeto, questa cooperazione non deve voler dire prevaricazione e questa è la cosa importante. E, mh, a proposito della cooperazione tra gli stati membri e del sondaggio, io mi voglio riallacciare, ho avuto la possibilità prima di seguire un pochino l'intervento del presidente Sassoli, no? Me lo sono appuntato, lui ha parlato, ha associato le prerogative degli Stati sovrani al caos e all'egoismo, ha usato proprio questi termini, auspicando una nuova unità. Ecco, una nuova unità, una nuova convergenza. Siamo d'accordo, ripeto, sull'unità, però parlare di causa e egoismo no, eh, perché, ripeto, non ci deve essere una prevaricazione, come per esempio la prevaricazione e la mh, proprio per quanto riguarda la comunicazione da parte delle istituzioni europee. Per esempio, lo stesso Sassoli ha polemizzato sul fatto eh, delle lamentele che ci sono state riguardo all'Unione um, all Europea, uh, um, all'intervento dell'Unione Europea sul Natale. Ecco, quelle non sono state polemiche stelle, anche a livello di comunicazione, perché la polemica relativa ai divieti di Natale. Um, e perché sono state date delle direttive che mortificano le famiglie cioè l'Unione Europea non può entrare a gamba tesa nella vita delle famiglie perché questa non è salute, questo diventa uno stato etico-sanitario questa è, è una cosa molto importante quindi mh, attenzione, comunicazione e cooperazione sì grazie dottor Colli ehm, cosa ne pensa lei della necessità? Eh, di sviluppare un coordinamento più stretto tra i diversi attori del sistema sanitario infine non si tratta soltanto di eh, istituzioni tra di loro a livello europeo e a livello nazionale ma si tratta anche di creare un, un ecosistema di collaborazione fra diversi attori del sistema sanitario qual è la sua riflessione in merito? Beh, credo che sia fondamentale che ci siano già degli esempi in questo senso Parto da, da, da quello che è sulla bocca di tutti, lo sviluppo dei vaccini, dei, dei vari vaccini che in, momento, che in questo momento spero e credo insomma, avranno modo di debellare la pandemia, credo che siano stati un, un esempio straordinario di cooperazione. Un altro punto che mi sta molto a cuore, che da anni insomma, io in vari, in vari concessi vado a, <coughs> porto avanti, è quella anche della collaborazione pubblico-privato, in particolare tra l'Accademia e la ricerca, con i settori industriali come il nostro, come l'industria farmaceutica, che è estremamente focalizzato ovviamente sullo sviluppo di nuove terapie e di conseguenza sulla ricerca per agevolare questo tipo di collaborazione. Devo dire che da questo punto di vista sono stati fatti grossi passi avanti, ma siamo ancora veramente, ci sono ancora enormi difficoltà e posso dire in alcuni casi anche proprio una diffidenza reciproca, che ho visto sempre meno ovviamente, eh, sempre più scemare negli ultimi, negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Per quanto riguarda ovviamente, ripeto, questo, queste collaborazioni che ci devono essere tra l'università, l'accademia, i centri di ricerca pubblici e le, e le aziende private. Perché poi la realizzazione, e parlo del mio settore in particolare, di, di studi importanti e soprattutto portare i farmaci con livelli di qualità che siano GMP, tutta la farmacovigilanza, ovviamente sono, sono compiti che deve fare l'industria, ma noi sviluppiamo i farmaci efficaci quando l'accademia, quando la ricerca di base ci dice esattamente cosa noi dobbiamo andare a colpire. Se posso chiudere con un esempio, noi siamo dei cecchini, questo è quello che fa l'industria farmaceutica, spesso trovando le molecole giuste, ma i ricercatori ci devono dire a cosa noi dobbiamo Grazie cercare. dottor Colli, eh, questo mi fa venire a mente ehm... La difficoltà talvolta che, che si percepisce dal, eh, dal, dall'opinione pubblica di eh, realmente eh, fidarsi e affidarsi alla ricerca scientifica, perché magari talvolta è anche difficile, difficile comprenderla. Eh, voglio chiamare in causa eh, la dottoressa Mastrangelo e il dottor Milani ed anche il dottor Scala su questo, eh, quali possano essere come facciamo a tradurre la ricerca scientifica e la tecnicità della ricerca scientifica in qualcosa di comprensibile per, per, per, per il largo pubblico, in ottica di eh, costruire una fiducia, soprattutto in questo senso, per quanto riguarda il vaccino contro il Covid o le cure eh, eventuali contro il Covid. Prego. Sì, eh, rispondo io. È una domanda molto complessa. Perché la ricerca scientifica per sua natura è mossa dal dubbio. Quindi il ricercatore è una persona che ha dei dubbi. E ovviamente quando bisogna comunicare con il grande pubblico, mostrare questi dubbi eh, dà l'idea di debolezza e quindi rende eh, la comunicazione, se volete, meno efficace. E invece bisogna eh, a tutti i livelli, quindi a livello giornalistico, a livello scolastico, anche da parte di noi eh, ricercatori cercare di insegnare questo modo diciamo non ortodosso di pensare alla maggior parte al, al più gran numero possibile di persone cioè spiegando che eh, il compito del ricercatore e anche il compito del semplice cittadino è quello di non eh, ehm, diciamo abboccare agli slogan semplici ma iniziare a farsi le domande iniziare a riflettere mettersi in gioco e da parte nostra che, eh, come ricercatori, facciamo questo lavoro, eh, la, la cosa principale non, magari non è tanto spiegare il risultato, ciò che abbiamo ottenuto con l'esperimento X eh, avendo trovato la molecola Y, ma è proprio questo eh, approccio alla realtà che è una realtà complessa e, e quindi eh, richiede uno sforzo molto eh, prolungato e eh, diciamo, eh, particolare e secondo me bisogna iniziare questo tipo di approccio già dalle scuole io ho una piccola esperienza con i miei due figli che uno sta in scuola media e l'altro sta alle elementari spesso la, la conoscenza scolastica per appunto la mia piccola esperienza viene impartita come un, un qualcosa che viene dall'alto basata sull'autorità cioè il professore, il maestro che insegna la verità tra virgolette all'alunno all che ascolta non c'è questo gioco questo mettere in gioco eh, il bambino e quindi chiedere tu come risolveresti questa cosa, quindi per far capire che ci deve essere eh, un ruolo un po' proattivo che nasce se volete dal dubbio dalla creatività e questo tipo di pensiero potrebbe eh, eh, fare iniziare anche eh, nei bambini a, a imparare a usare la testa non in modo passivo ma in modo attivo, secondo me questa potrebbe essere una cosa importante da, da diffondere a tutti i livelli. Grazie, dottor Milani. Dottor Scala, vuole intervenire anche lei? Beh, io la, io la vedo proprio complicata perché al momento la scienza è un po' il surrogato della religione. Quindi, tutti quanti si aspettano che la scienza risolva in maniera bianco nero i problemi e quando non è così si arrabbiano pure se la prendono gli scienziati abbiamo visto delle persone incriminate perché per via dei terremoti che è qualcosa che all'estero sono rabbrividiti tutti noi in Italia siamo riusciti a incriminare degli scienziati per delle previsioni scientifiche come se la previsione scientifica fosse un dato deterministico allora noi siamo cresciuti in questa società che ci dice che, se, che non, non si muore, che si cura tutto, che, che la ricerca risolve qualsiasi problema, mentre invece, come dicevano i miei colleghi del CNR, mm -hmm. non a caso sono colleghi, noi ricercatori lavoriamo nel dubbio. E anche quando abbiamo raggiunto le cose più che stiamo sempre a cercare di vedere, ma è veramente così, ci sarà un'eccezione. Allora, la comunicazione scientifica va fatta, prima cosa, da persone esperte dovrebbero essere dei giornalisti che hanno una lunga esperienza e ne capiscono di psicologia di comunicazione, insomma persone specializzate in questo bisogna anche decidere quali sono i tempi della comunicazione scientifica perché a me ultimamente mi è capitato spesso di essere invitato a parlare, a fare degli interventi in tre minuti, quattro minuti, cinque minuti risentendomi ne usciva un messaggio distorto, perché Essendo un problema complesso, la semplificazione di far entrare tutto nel latino non funziona. Quindi volere a tutti i costi fare comunicazione scientifica in due minuti, tre minuti è pericolosissimo. Si rischia di uscirsene con gli slogan, che non so, la, la, la, la scienza non è democratica. Iniziano a nascere mostri in giro, si sentono dei mostri terribili. La scienza è un processo complesso, non è, non è la salvezza totale, non è l'unico processo, fra l'altro. La scienza, quello che spesso fa, dà, diciamo, diciamo un'analisi scientifica che ti dà un range di possibilità. Dopodiché sta alle persone decidere cosa avere. La classe Il classico risultato di un'indagine scientifica non su una cosa semplice di fisica, dove non so quali sono le leggi, le regole, gli elettroni, ma su un problema complesso. Dico, come affrontare la pandemia? Un approccio scientifico ti genera degli scenari. Ora, quale scenario scelgo? È una scelta politica, anche perché una caratteristica tipica di questi scenari sono che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Sì. Quindi devo decidere su quale settore insistere a discapito di altri, c'è poco da fare. Così prima l'onorevole parlava del problema di uno stato sanitario. Perché? Perché è ovvio che se io in un'emergenza una sanitaria mi concentro esclusivamente sulla parte sanitaria, mi dimentico dei diritti delle persone, mi dimentico, per esempio, dello stress psicologico. Io sono preoccupatissimo. De, uh, anche delle conseguenze uh, sulla salute delle persone che, allo, che avranno stress da, uh, da emergenza. Sì. E, e, è una cosa scientificamente provata che, che dà dei problemi, insomma, che lo stress crea proprio, uh, problemi proprio fi fisiologici. E, sì, grazie dottor Scala, eh, sono spunti incredibilmente interessanti. Eh, ci porterebbero a discutere per un altro paio d'ore su questi argomenti, purtroppo eh, la, la, cioè, questo, questo tipo di comunicazione è anche limitata dal fatto che c'è sempre un tempo limitato, quindi eh, penso che... Eh, tutti questi argomenti siano di estremo interesse sia a livello nazionale sia a livello eh, europeo eh, sul, eh, sulla scia del, del, del, del il dottor Milani menzionava che ehm, è importante eh, avviare un processo di conoscenza a già a partire dalle scuole vorrei dire con un approccio socratico mi è sembrato di capire partendo dal dubbio eh, ed è esattamente, secondo me, riflette davvero bene la necessità di, eh, di avviare una conversazione anche a livello europeo ehm, su quali siano le difficoltà che stiamo attraversando e su quali siano soprattutto nel settore sanitario su, e quali siano le possibilità che questa pandemia eh, nel dubbio in cui ci troviamo possa eh, aprire in termini di cooperazione eh, a, livello, a livello più sovranazionale eh, sempre rispettando come, come ehm, menzionava l'onorevole eh, sempre nell'ottica di, eh, di, di capire che la, il settore sanitario le politiche sanitarie eh, sono un, eh, un settore talmente delicato e eh, eh, fanno sempre capo agli stati membri per cui c'è bi bi bisogno di una comunicazione molto più rafforzata eh, a livello europeo eh, su questa scia ci siamo allungati un po' oltre il tempo, ehm, quindi vorrei ringraziare i nostri relatori per aver partecipato a questa ultima sessione. e eh, ehm, Do la linea a, ai nostri ospiti, osti, ospiti, Lorenzo Robustelli e, e Stefano Di Persio, per, per chiudere i lavori di questa, di questa giornata intensa di dibattiti eh, in cui abbiamo cercato di fare il punto su... Come, com, come continuiamo a governare questa Europa anche e soprattutto durante e dopo questa pandemia. Grazie, grazie a tutti. Grazie. I microfoni. Buonasera, ringrazio, ringrazio gli ospiti di quest'ultimo panel che è stato, devo dire, non semplice da seguire perché è molto ricco di contenuti tecnici, ma di grandissimo interesse e soprattutto su, sottolineerei questo tema della necessità di comunicare, di collaborare perché altrimenti sia a livello tra ricerca, aziende, paesi Unione Europea nel, perché altrimenti non si riesce al, ad arrivare al prodotto che ci serve io per parte mia vorrei chiudere qua eh, ringraziando i 25 panelist che abbiamo avuto oggi ringraziando i nostri moderatori, il pubblico eh, Parlamento europeo, Commissione europea, eh, Alfa Sigma che ci hanno sostenuti, i contributi europei, la società. Eh, niente, adesso bisogna mettere tutti a lavorare sperando che eh, tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi vadano in porto, che si trovi un accordo per la Brexit, che Ungheria e Polonia ritornino sui loro passi e quindi parta il, il Recovery Fund che L'Unione Europea riesca a costruire anche grazie a Recovery Fund la sua dimensione europea, una sua dimensione mondiale di player mondiale, eh, pesante, che com come rispetta, e quindi niente. Ringrazio ancora tutti e passo la parola al nostro CEO Stefano Di Persio per la chiusura di eh, How can we govern Europe 7 eh, grazie Lorenzo. Sì, io ho avuto l'onere e l'onore stamattina di aprire l'evento questa mattina, sono molto contento di come sono andate le cose, abbiamo avuto più di 1300 persone complessivamente collegate sui vari panel, quindi è stato un grosso successo di pubblico e questo ovviamente mi fa molto piacere, c'è molto interesse sull'Europa, questo mi fa ancora più piacere perché noi abbiamo, come ho detto già stamattina, abbiamo avuto una serie di iniziative, stiamo programmando una serie di iniziative importanti per il 2021, per cui... Di nuovo anch'io, come eh, Lorenzo, ringrazio eh, Commissione e Parlamento che ci hanno eh, supportato eh, nell'organizzazione nell di, di questo di quest evento e, e gli sponsor Alfa Sigma e Contributi Europa. Grazie a tutti e buon proseguimento eh, di serata, a questo punto non più di panel e ci vediamo a rivederci a HGE 8, quindi How Care We Govern, ottava edizione, eh, il prossimo dicembre. Ciao a tutti.